Un saluto da Gerardo Paterna per Retv. Oggi, consueta intervista con un ospite importante. Abbiamo, infatti, in studio Marco eh, Speretta, direttore generale di Gabetti Property Solution e CEO di Gabetti, professione casa e Grimaldi. Ciao Marco e grazie per essere qui. Ciao, buongiorno, benvenuti. Bene, allora partiamo subito con una domanda un po', un po complessa. Allora, il, il mercato è stato un mercato difficile, forse adesso ci sono le prime avvisaglie di, di, di ripresa, ma comunque la situazione rimane ancora un po', un po spinosa. Il gruppo sappiamo, il gruppo che rappresenti, che eh, ha subito insomma, una certa pressione, ha, ha avuto momenti di, di, di, di complessità in questi anni. Qual è la situazione attuale e dove volete andarvi a posizionare rispetto al panorama nazionale? Bene, eh, beh, direi che sicuramente eh, sono stati anni non, non facili per noi come per tutti soprattutto per il settore immobiliare, noi però su, su, da questo punto di vista siamo, siamo molto ottimisti perché vediamo direttamente e tramite anche delle nostre agenzie un andamento eh, di mercato positivo, come, sapete, come sappiamo tutti l'anno scorso 2015 si è chiuso con, con un incremento del volume delle transazioni complessivamente circa del 5%, del più 5% che sul mercato residenziale eh, conta anche una, una crescita leggermente superiore. Eh, se guardiamo quello che ci sta succedendo in questi mesi noi crediamo che questo percorso possa continuare e che possa essere anche un pochino meglio rispetto a quello dell'anno dell precedente. Quindi il fatto che ci sia un andamento di mercato di questo, di questo tipo significa che è iniziato il nuovo ciclo immobiliare e per chi lavora nel mondo immobiliare la partenza di un ciclo immobiliare nuovo è sicuramente garanzia di eh, un'attività una, un nei prossimi anni eh, positiva e interessante. Noi ci posizioniamo in questa fase con un gruppo totalmente ristrutturato, totalmente risanato, perché come dicevi tu abbiamo dovuto in questi anni adeguarci e rivedere sia il modello di business, perché noi facevamo anche come società investimenti immobiliari e in questi anni eh, questa quest attività è stata sicuramente eh, stoppata al 100%, quindi l'abbiamo dovuta risistemare. Far uscire dal gruppo e quindi ristrutturare il gruppo sotto il profilo del modello di business che oggi è concentrato totalmente sui servizi e l'abbiamo ristrutturata anche sotto un profilo finanziario. Oggi la società fa un eh, risultato operativo positivo ormai da, eh, da un anno e mezzo, quindi direi che ci siamo stabilizzati. Quindi abbiamo dal, dal punto di vista economico dei risultati operativi positivi, abbiamo ris risanato sotto il profilo patrimoniale e finanziario perché abbiamo un patrimonio netto di circa 15 milioni di euro a fronte di una PFN di circa 3 milioni, quindi un rapporto eh, dei ratio che, eh, se puoi calcolare da solo, sono assolutamente positivi e danno una situazione di stabilità che è quello che ci, ci interessa. Bene, a livello di presidio territoriale, oltre alla rete alle reti in, in franchising, so che state eh, intervenendo anche direttamente eh, sul territorio, ci vuoi raccontare un po' cosa state facendo? Sì, come hai detto bene, noi, per noi il territorio è l'elemento chiave, noi siamo eh, fortemente presenti e leader di mercato in Italia, siamo molto eh, defini, definiti e concentrati in Italia eh, non, non vogliamo più essere presenti nelle varie regioni soltanto come agenzia ma stiamo aprendo, abbiamo già aperto sedi dirette, quindi per tutte le realtà del gruppo, quindi sia per la parte di servizi tecnici per la parte di valutazione, per la parte di, di, di agenzia eh, nelle principali città. Abbiamo già aperto nove uffici, apriremo il decimo nel corso del, dei prossimi mesi e quindi saremo presenti praticamente ovunque, quindi non solo Milano e Roma, come magari eh, come gli altri big. Eh, del, del settore, magari internazionali che si focalizzano sempre soltanto su queste due città, noi siamo presenti e fortemente presenti anche a Bologna anche a Napoli, anche a Bari anche a Genova, anche a Torino quindi a Padova, quindi abbiamo una presenza in tutte le principali città italiane Quindi diciamo che c'è un ripristino di un'ossatura importante, strategica che ci fa un po' ripensare ai vecchi tempi andati dove non farete magari intermediazione territoriale ma porterete in questi uffici, in questi presidi tutti i servizi del gruppo per rendere Disponibili per essere più vicini quindi al territorio e ai vostri affiliati, corretto? Esatto, perché per noi sono due gli elementi, gli elementi chiave che rappresentano l'ossatura del nostro gruppo eh, il fatto di essere un full service provider, quindi di operare nell'ambito dei servizi ma a 360 gradi quindi sia per la parte retail, quindi residenziale che non residenziale sia per la parte agency che per la parte tecnica questo è il primo elemento. Il secondo elemento è la forte presenza territoriale, quindi la capillarizzazione per essere vicini a quelli che sono eh, gli utenti, quindi sia residenziali che. Eh, non residenziali, sia i privati che gli istituzionali possono contare sul, sul nostro gruppo per avere una perfetta conoscenza di tutte, anche le più piccole parti del nostro, del nostro paese. Beh, un bel segnale questo. Parliamo un po' dell'agente immobiliare. Allora, come lo vedi tu, che di agenti immobiliari ne incontri anche, anche tanti? Rispetto al mercato eh, pre-crisi, e quali passi, secondo te, dovrebbe fare l'operatore, l'intermediario professionale moderno per allinearsi col mercato attuale? Per noi, la, la, il centro della, della vision per quanto riguarda la parte di agenzia è quella di non essere più un agente immobiliare, ma di essere un consulente immobiliare. È una terminologia che non è soltanto uno slogan, ma Ricorrente. ha dei precisi contenuti che noi pensiamo di aver eh, portato eh, sul mercato ormai da qualche anno, che poi un po' tutti hanno, hanno preso e hanno eh, copiato come terminologia, ma poi l'importante non è la terminologia, ma è quello che è il contenuto. Come ti dicevo prima, noi già dal... Da molti anni fa, dal 2005 che siamo usciti con il nostro posizionamento come full service provider, prendere questo e portarlo sull'ambito dell'agente immobiliare significa renderlo in grado di essere percepito dal, dal cliente come un consulente vero e proprio e non come un mediatore o un intermediario che apre e chiude una porta e ti fa vedere un appartamento e questo è l'elemento che fa la differenza e che ci permetterà di avere una professione qualificata nei prossimi anni e riconosciuta dal cliente cliente. E facciamo adesso così, prendiamo una, una visione un pochettino più ampia no, del mercato, secondo te quali sono gli ingredienti necessari, e indispensabili perché il settore immobiliare viva una reale ripresa? Beh diciamo che sotto il profilo sempre del, delle, delle transazioni fra, fra privati eh, l'importante è quello che l'utente finale possa percepire una certa tranquillità, una certa stabilità, stabilità che si determina sotto il profilo politico dove l'incertezza delle, delle manovre anche fiscali che sono state eh, certo. eh, fatte negli ultimi anni ha reso difficile per, per chi eh, voleva investire, il piccolo risparmiatore, eh, fare delle scelte perché oggi facevano un investimento, pensava di dover pagare determinate imposte, poi si trovava a doverne pagare altre e quindi eh, no, ha creato questa, questa difficoltà. In più a questo si aggiungeva l'instabilità proprio del, dell'economia e quindi della sua posizione eh, lavorativa e questo ha creato uno stallo totale. Queste due condizioni secondo me oggi stanno migliorando, sotto il profilo politico mi sembra che un pochino di stabilità c'è stata, va mantenuta, vanno date eh, elementi chiari sotto questo punto di vista, eh, se anche la parte eh, crisi economica generale si mantiene unitamente ai tassi che oggi sono direi sufficientemente bassi, sono i tre ingredienti per cui almeno da un punto di vista eh, del, del, del privato il mercato immobiliare può avere una ripresa. Se parliamo di macro sistemi che, che riguardano investimenti eh, anche internazionali, qui c'è un tema di prodotto, gli investitori istituzionali, gli investitori stranieri eh, hanno già eh, identificato il nostro paese per vari motivi come un paese interessante, eh, cosa che in passato non, non era così la difficoltà è quella di fornirgli quei prodotti che loro, eh, che loro vogliono, quindi con una redditività di un certo tipo, con una, una, la qualità, una, una qualità di un certo, eh, certo tipo, che oggi certo, in Italia certo. non sono così presenti. Ma proprio per quello dobbiamo tutti lavorare, hai detto la parola giusta, sulla qualità del, degli immobili e non lasciare un patrimonio immobiliare, così come abbiamo, vecchio e inefficiente. Bene, bene. Sì, sì, un tema assolutamente attuale è quella della riqualificazione del patrimonio delle città, anche perché è inutile andare a consumare eh, nuovo territorio, no? ma bisogna andare a eh, valorizzare ciò che già c'è di fatto. Mi ha fatto infatti qualche, qualche settimana fa un'intervista anche con, eh, con Ance dove si evidenziava praticamente lo stesso pensiero, quindi insomma diciamo che i professionisti e le aziende diciamo che lavorano con una visione direi, direi comune. Senti, vuoi regalarci eh, un'anteprima su qualche iniziativa che state portando avanti? un'anteprima inedita magari, così anche i nostri fidi nostri, eh, agenti che ci seguono eh, così ricevono una bella notizia dell'anteprima. Beh, diciamo che intanto già abbiamo, ti ho detto prima, del, della focalizzazione territoriale e dell'apertura dei, dei nuovi uffici e Apriremo una sede importante a Torino entro, entro i primi giorni di settembre, quindi questo è sicuramente un elemento importante. Sotto il profilo eh, strategico, eh, per noi quello di cui stavamo parlando adesso, quindi l'elemento riqualificazione, è l'elemento chiave, come sai. Abbiamo avviato un'attività di eh, franchising nel, nel mercato dell'amministrazione condominiale, certo, sì. abbiamo raggiunto le prime 100 unità e su questo vogliamo investire molto perché crediamo che la riqualificazione e la qualità della vita siano la chiave per gestire il portafoglio immobiliare italiano che invece è vecchio e totalmente inefficiente e certo. tra virgolette anche malsano da, da vivere quindi Intorno a questo stiamo costruendo una serie di progetti eh, nuovi, quindi se, se mi dici quello che è la, la, la parte più nuova su cui stiamo lavorando eh, forse è questa, eh, abbiamo in essere adesso una partnership con Finint per il, il Green Hub che è il prodotto che hanno identificato che abbiamo studiato insieme, che hanno poi sviluppato loro, e sì. che stiamo diciamo così portando avanti con le nostre agenzie ma stiamo lavorando anche con un altro partner che si chiama WeDo che è una rete di eh, installatori e di, quindi tecnici che, che operano in questo settore proprio perché insieme ai nostri amministratori di condominio possiamo andare a riqualificare eh, i condomini e quindi gli immobili perché sì. l'elemento chiave che ti voglio eh, sottolineare ancora una volta è che in Italia se vogliamo procedere su questo, che secondo me è il futuro del business dell'immobiliare, bisogna sapere che il patrimonio è in mano ai privati, quindi non ci sarà un unico soggetto che può andare da un, un, un fondo e che è proprietario di tutti i principali cioè, immobili. Da è noi ci sono 12 cioè. milioni di, di, di immobili, 12 milioni di immobili in mano al privato e al privato arriviamo noi ad essere al momento giusto nel posto giusto a poterli suggerire come gestire al meglio il suo immobile quindi Bello. Questo è sicuramente il filone su cui ci vedrete impegnati in modo particolare, oltre a tutti gli altri progetti nei prossimi anni. E continueremo a seguirvi con, con grande attenzione. Grazie. Eh, bene. Grazie. Allora, ringraziamo quindi Marco, Marco Speretta di Gabetti Professione Casa, Grimaldi per averci dato queste belle informazioni ed essere stato nostro ospite. Quindi da Marco e Gerardo un saluto a tutti, ci vediamo in occasione della prossima intervista. Grazie, arrivederci.